ciao benvenuto in questo nuovo video per oggi, per una volta, andiamo a prendere una canzone che è del mio gruppo, degli Emini Chat, Cioè è un collage che abbiamo fatto con quei pazzarelloni dei miei compagni, saluto Elia e Federico, ovvero <ride> Cinzia e Petunia, che sono i nostri nomi di battaglia, io sono Jessica, e praticamente, noi suoniamo con, con il kit cambiamo i testi, cambiamo le musiche, le parole e quant'altro. In questo Yamme, che è un brano divertentissimo, a me piace moltissimo suonare perché poi la gente balla, è molto divertente. Praticamente, eh, andiamo a mischiare la canzone YNCA dei Village People con. Uh, il brano tradizionale funiculi funicula <ride> andiamo a mischiare un pochettino i ritmi e soprattutto, e soprattutto le parole quindi andiamo a vederlo insieme c'è un'introduzione ti faccio vedere chiaramente, eh, beh qua la parte la so perché l'ho fatta io quindi <ride> sarà esattamente quella praticamente all'inizio iniziamo con un do diesis, ci sono faccio, faccio degli accordi che poi è un power chord questa cosa qua in pratica faccio do diesis sol diesis do diesis a power chord, quindi tre corde insieme colpisco con l'indice partendo dall'alto e scendendo giù ottenendo questo suono e poi vado a ribattere <totiposso> Quando cambia accordo poi lui va su un Fa diesis e io armonicamente vado a fargli un rivolto. Tengo il Do diesis al basso, tolgo il mignolo, vado a fare Do diesis, Fa diesis e Do diesis acuto. Okay, quindi passo da questo a questo. Questo per seguire, per seguire gli accordi. Proviamolo insieme. Due volte. Cambio accordo, yame. e poi parte la strofa. Eh, non ci sono grandi grandi pezzi. Qua c'è la strofa che adesso vediamo, e poi il ritornello che viene suonato tutto dance. L nella strofa invece abbiamo questa alternanza tra accompagnamento Dance con l'ottava, ya, E dove eh, Dimezziamo il tempo e andiamo a accompagnare tonica tonico e quinta appoggiando gli accordi te lo faccio vedere Secondo accordo. Terzo accordo. la Caletta quindi gli accordi noi abbiamo fa diesis poi appoggiamo fa diesis e do diesis poi andiamo sul re diesis appoggiamo accordo qua sul si sì invece eh, teniamo l'accompagnamento in due con la tonica tonica e quinta si sì, fa diesis e poi facciamo eh, questa scaletta okay. sì. La faccio vedere come, come tasti, così è la cosa più facile. 4 dita, 4 tasti. Corda di sol, tasto 1, poi cambiamo corda con il mignolo, tasto 4 3-1 cambiamo corda 4-2: ottimo esercizio. Eh, se hai fatto un po' di esercizi sulle scale a mano aperta eh, questo è un ottimo esercizio andiamo a suonare eh, la nota sol diesis, fa diesis, fa naturale re diesis, do diesis e si okay? vedi anche mh, a livello geometrico ti può essere più facile che pensare proprio, proprio alle note eh, questa è, è la scaletta che c'è nell'originale in c'è questa scala che va a lanciare il ritornello nel ritornello abbiamo sempre quattro accordi il eh, fa diesis il re diesis il sol diesis e il do diesis per avvicinarci a un nuovo accordo tranne poi sull'ultimo io lo faccio in questo modo anzi te lo faccio prima sentire poi andiamo a, a vederlo insieme hey, hey, hey. terzo accordo quarto e ritorno sul primo cosa ho fatto? un accompagnamento dance con l'ottava mi raccomando l'ottava io la suono sempre molto molto staccata anziché che secondo me perderebbe tiro invece la stacco sempre molto anzi a volte la raddoppio anche ok tecnicamente è abbastanza difficile questo però al massimo inizia a farla pulita uh, per passare agli accordi uso un doppio uh, cromatismo 3 4 1 2 3 4 1 quindi sul 3 4 vado a mettere questi ottavi che fanno un doppio avvicinamento cromatico quest'idea qua la uso anche quando cambio poi gli accordi 3 4 1 2 avvicinamento e l'accordo giusto è questo poi eh, vado in do diesis e per tornare al fa diesis uso eh, la scala do diesis si la diesis sol diesis per ritornare al fa ma sempre con l'ottava sopra ok divertentissima anche questa esercitati devi chiaramente sempre andare con, con l'indice sulle, sulle, singole, sulle singole note e voilà il pezzo è praticamente tutto qua perché poi va a ripetere di nuovo a blocchi Fino, fino alla fine quindi eh, questa versione qua la trovi già senza basso anche se Moises lo fa sentire un pochettino qua sopra al basso perché probabilmente va a prendere alcune frequenze che non è riuscito a tagliare però gli accordi vengono presi se ti fa piacere tirartelo giù sicuramente ti, ti divertirai quindi ci vediamo al prossimo video fammi sapere se conoscevi gli Emilia Chat, valli ascoltare su Spotify ci sono i nostri brani o se sei in zona vieni a sentirci in concerto. Grazie e ci vediamo al prossimo video!